Buonasera a tutti, carissimi amici, ben ritrovati. Auguro il meglio a voi e alle vostre famiglie. Vorrei parlarvi questa sera di una metodologia talismanica, cioè di come si fa a creare un talismano e poi a berlo. Di fatto questa tecnica potrebbe sembrare una cosa quasi inventata, moderna, invece è molto molto antica. I talismani da bere venivano usati fin da migliaia di anni fa almeno. Perché questo? Perché di fatto dovete capire che eh, l'intero corpus di conoscenza magica si basa sulla scienza, sulla sperimentazione, sulla scoperta empirica delle cose e non sulla religione o su un'accettazione fideistica di quello che ti viene propinato. Cosa voglio dire? Voglio dire che non vi dovrebbe sorprendere il fatto, per esempio, che la materia ha informazione. Cioè, eh, ogni simbolo che voi vedete che si usa anche nella magia, nei rituali di qui, di là, di su, di giù, è portatore di informazione. Ecco perché funziona. L'informazione può essere nascosta ovunque nella materia, a partire anche da una parola. Cioè, io posso, per esempio, non so se lo sapete, posso dire una parola... Però, se sono bravo, carico quella parola di una informazione differente dalla parola. Questo si può fare. E quindi vi faccio un esempio. Uno può, per esempio, dire a una persona Ciao, come sei bella. E invece, se io sono bravo, mentre sto dicendo il corpo esteriore, no? Il corpo materiale fisico dice come sei bella, però tutto il resto, cioè il mio psichismo caricato, dice sei bruttissima, fai schifo, per esempio, no? Ecco, allora immaginate, la punta dell'iceberg sono io che ho detto come sei bella, ma tutto il resto è quello che io veramente, psichicamente, ho agganciato a quelle parole. Mm? Questo, immaginate, succede tranquillamente nella vita di tutti i giorni, figuriamoci se non può succedere a livello magico. Quindi, ponete sempre, diciamo, attenzione a non... come posso spiegarvi, non aprirvi troppo alle persone che vi fanno i complimenti e che vi elogiano e che vi dicono tante... Ok, se è vero meglio, se lo pensano davvero meglio, però sappiate che quando praticamente voi eh, vi modificate in reazione a quello che avete sentito, siete vulnerabili. Ripeto un'ulteriore volta affinché si capisca un, un pochino meglio. Voi avete uno psichismo, non è quindi soltanto gli altri che hanno il psichismo, anche voi. Quindi se voi, in base a quello che uno vi dice, reagite, modificate lo psichismo vostro, personale, è chiaro che siete già in balia della persona, cioè siete già eh, vulnerabili, avete già aperto dei, dei varchi con la persona, mi capite? Quindi è, è chiaro che queste cosette qua vengono usate a volte anche per nuocere alle persone, ok? E per, appunto, mh, entrare nelle loro barriere che magari avrebbero, capite? Quindi ogni cosa ha informazione, ecco qual è il discorso. E anche le lettere, ovviamente, hanno informazione. Noi abbiamo iniziato su questo canale YouTube la rubrica della magia delle lettere, iniziando a parlare, per esempio, delle prime tre, ma proseguirò, e abbiamo visto, quindi, come ogni lettera sia portatrice di informazione. Quindi, cosa è un talismano da bere? È semplicemente un insieme di queste informazioni precise, condensate nella scrittura e poi dissolto nell'acqua. Quell'acqua lì si dà da bere alla persona che ne ha bisogno. Mi capite? Quindi, eh, diciamo, un largo uso di questo tipo di talismani viene fatto per la guarigione. Io ovviamente metto sempre le mani avanti dicendo che niente deve sostituire la medicina che si è manifestata oggi nella nostra era, cioè la medicina dei dottori e dei medici e dell'ospedale, non dovete andare a sostituirla. Però è anche vero che le persone hanno comunque avuto guarigione e eh, effetti curativi ormai da tantissimi anni, anche prima dell'avvento della medicina, diciamo così, di oggi. E tra l'altro la medicina di oggi, 2021, potrebbe essere completamente diversa e arcaica rispetto alla medicina del 3000, mi capite? Quindi, da un lato è giusto avere gli occhi, secondo me, riguardo a questo aspetto medico, no? da un lato è giusto avere gli occhi, mh, diciamo, uh, su quello che abbiamo, quindi... Se in questo momento si manifesta la medicina in questa maniera, vuol dire che non va rifiutata a priori. Però nello stesso tempo si può certamente provare altre cose, perché tanto se poi vi funzionano, se ne provate beneficio, non fanno altro che affiancare un trattamento medico scientifico odierno e magari potrebbero migliorare e potrebbero certamente aiutare. Sappiate che quindi eh, cioè, i maghi eh, non è che usavano la medicina allopatica, ok? Quindi non vedetele come due cose, questo è il mio suggerimento. Ogni volta, siccome parleremo anche altre volte di eh, metodi magici per la guarigione, il mio consiglio, ve lo dico subito, è di non vederli come diametralmente opposti i trattamenti medici diciamo così eh, odierni no io li vedrei affiancati allora secondo me in questo c'è sicuramente molta saggezza io giro la telecamera perché vi faccio vedere come si crea questo talismano vi faccio vedere tutto fin dall'inizio e cerchiamo di farlo assieme Allora, mi auguro che si veda bene. Ho cercato di posizionare la telecamera al meglio. Questo talismano, quindi, di guarigione, è appartenente alla tradizione cabalistica e quindi lo andremo a scrivere esattamente qua. Vi servirà una semplice bacinella di vetro che sia piuttosto grande affinché riuscite a scriverlo bene, ma è preferibile, se mai ce l'aveste, un uh, contenitore in argento, perché è proprio il massimo delle uh, possibilità. Questo non è proprio uno specchio, eh? questo qui è un semplice uh, vassoio in argento, che quindi, diciamo, per le acque proprio, è il massimo poiché... Uh, energizza già di suo capite potenzia proprio al massimo diciamo questa è la scelta migliore che potreste fare ma va benissimo anche una semplice ciotola di terracotta oppure una ciotola di vetro va benissimo ricordatevi che dopo ci mettete l'acqua un po' dentro quindi non la prendete bassissima perché altrimenti poi non riuscite quello che è interessante vedere anche con queste istruzioni che adesso vi do è come si fa a fare il talismano da bere dopodiché voi il talismano in questa maniera potete farlo un po' con tutto cioè potete usare anche addirittura altre parole potete usare dei simboli che appartengono alla vostra religione al vostro culto, al vostro credo potete veramente farlo mm, con tutto quanto io ovviamente vi devo trasmettere qualcosa che io stesso pratico, perché altrimenti non avrebbe alcun senso. Però vi dico fin da subito che quando imparate, eh, adesso ve lo insegno, come si fa, allora potrete farlo un po' con qualsiasi cosa. Allora, prima di tutto sarebbe bene non avere luci elettriche. Accendetevi un po' di candele. Seconda cosa, avrete quindi il vostro contenitore, avete un po' di acqua a disposizione. La seconda cosa è il connettersi interiormente con il principio divino. Cioè, dovete capire, e questo piano piano, ora anche nei miei prossimi video, cercheremo di parlarne in modo più approfondito, che la magia... È una scienza divina non si dovrebbe compiere un'opera magica anche fosse la più piccola così senza rispetto senza eh, nessun particolare accorgimento senza dedicare la totale sacralità a quello che stai facendo mm? Um, un esempio che io faccio a volte anche alle persone è che non si pratica mai la magia in bagno, per esempio mai, nemmeno una formula, nemmeno uh, una piccola purificazione delle mani ecc. no, non si fa in bagno, nella maniera più assoluta allora, queste cose si iniziano in un modo divino come prima cosa dovete semplicemente eh, mettervi le mani sul cuore, connettervi con Dio. Ovviamente l'argomento è vasto, vi ho detto ne riparleremo, ma voi connettetevi col principio primo di tutta l'esistenza, ogni cosa che esiste. Connettetevi con l'esistenza stessa e chiedete che questa vostra, questo vostro aiuto di guarigione per una persona abbia aiuto che abbia successo l'invocazione al principio divino è sempre sempre sempre la prima fase di ogni rituale di magia dopodiché dovete ah, un una cosa che non vi ho detto che vi servirà ma ovviamente è molto importante è questo cioè un pennarello edibile edibile cioè un penarello per torte quello per torte va benissimo il colore è indifferente magari non lo prendete chiaro giallo chiaro perché non si vede ma il colore veramente non, non serve il colore qua però quando poi ci metterete l'acqua si deve sciogliere quindi vi serve edibile che si possa tranquillamente mangiare che non abbia veleni addosso va bene quello per cake design mi sembra che si chiama qualcosa del genere allora Iniziamo il talismano che io vi riporterò tranquilli perché ve lo riporterò eh, alla fine del video magari. No, ve lo metto adesso. Ve lo metto adesso e vi metto una scheda dove vi faccio vedere proprio dal mio... ve lo metto direttamente dal mio libro. Vi faccio vedere cosa dovrete scrivere. Dunque, iniziamo. Vi faccio vedere però come si fa domanda perché uso le lettere ebraiche ok ho capito siamo nella tradizione cabalistica quindi sarà il loro alfabeto eccetera eccetera non è solo questo è che mentre l'italiano comunque è un linguaggio fonico cioè una lettera corrisponde semplicemente a un suono il linguaggio diciamo quello che adesso rimane però Originario, come abbiamo visto no? nella nostra rubrica di Magia delle Lettere, originario dell'ebraico è geroglifico. Quindi con una lettera tu hai accesso a un archetipo, hai accesso a una delle forze presenti nell'universo e nell'uomo. Macrocosmica e microcosmica. Ecco perché io vi dico, se mi seguite e fate come faccio io, fatelo con le lettere ebraiche, non vi preoccupate assolutamente per un questione di religione o cose simili, perché non ce n'è assolutamente bisogno, noi non ci interessa il lato religioso, noi ci interessa solo il lato magico. Quindi, prima di tutto, il mio consiglio è quello di accendere un incenso, così che possiate. L'incenso deve sempre bruciare Durante la creazione del vostro talismano. Lo dovete creare, no? Il talismano. Il talismano, vi ricordo, non è un amuleto. Cioè, non è un oggetto preso e preso lì, porta fortuna. Il talismano è qualcosa di caricato. Magicamente caricato. Accendete l'incenso, ok? Che faccia del bellissimo fumo. Posso metterlo anche qua, se volete. Vedete? E, naturalmente fate la vostra invocazione al principio divino, connettetevi con il divino dell'esistenza. Se nella vostra testa avete l'idea di tanti dei, tipo un pantheon, voi connettetevi con il Dio di tutti gli dei. Ok? Quando avete fatto l'invocazione al principio divino per questa vostra opera, siete pronti per iniziare a scrivere. E si fa così. Mentre si scrive, si attiva la lettera che si sta scrivendo. Quindi, adesso io scriverò la B e dirò bet, bet, bet, bet, bet. Shin, shin. Shin, Shin, Shin, Shin, Shin. Mem, mem, mem, mem, mem. Beshem, Beshem, Beshem. Avete capito com'è che si fa? Quindi, Ora, io ho fatto una versione, diciamo, rapida, però potete metterci il tempo che volete voi. Scrivete la prima lettera e quando l'avete fatta svegliate quella lettera lì. Scrivete la seconda lettera, è uguale. Svegliarla vuol dire pronunciarne il nome. Eh, una cosa, mentre pronunciate il nome, ora io qui sono un po' lontano, però dovete avere la bocca eh, che soffia... Diciamo, mentre lo pronunciate, con la bocca state vicini qua. Ok? Quindi beshem lo fate con la bocca vicini eh, qua. Va bene? In modo che comunque il vostro fiato un po' tocca anche le lettere. E le visualizzate che prendono vita. E quando vedete che è pronta, che è bella, diciamo, viva, proseguite alla successiva. Va bene? Così si fa. Quando avete fatto tutte e tre, per esempio... Um, dite l'intera parola Uguale, eh? con la bocca abbastanza vicina Beshem, beshem, beshem E vuol dire nel nome, no? Nel nome di Quindi, dopo che avete scritto questo Iniziamo per sei volte a scrivere il primo nome divino Ok? Ya. Allora, ya. Quindi, anche qui uguale iod iod iod yod. quando vedete che è luminoso he he he quando avete tutte e due ya ya, ya. Super... di solito per attivarlo bene servono 3 4 pronunce di solito ve lo dico subito per, così per esperienza quindi ora io lo scrivo 2 3, 4, scusatemi ma mi trovo un po' scomodo con la telecamera, però ce la facciamo. Ecco, a volte l'ho scritto. Allora, per chi se lo stesse domandando e fosse già entrato nel labirinto mentale di dire «Oh mamma, chi sto chiamando?», non state chiamando nessuno, state svegliando le potenze dell'universo. Qui partiamo da Beshem. Voi potreste naturalmente scrivere NEL NOME DI, in italiano, NEL NOME DI. Ma non avete più gli archetipi, perché se voi scrivete Beshem, voi avete la B, B, e la B questo avevo fatto anche il video, eh? però la B è la creazione, l'inizio. Bereshit è il, le prime parole della Genesi. B, B, ok? Che si traduce a volte in principio, no? Creò. Ehm, quindi B è già un atto di creazione. Shin, il fuoco. Shin, Mim, l'acqua. Mi capite perché vi dico scrivetele in ebraico? Perché avete il potere degli archetipi e delle forze divine. Se voi scrivete in principio, eh, qui in questo caso nel nome, avete perduto questo aspetto. Quindi sì, avrete informazione, certo, ma non così condensata. Non così forte, perché avete soltanto l'informazione di cosa? Di un semplice significato della vostra frase. Per esempio, nel nome di. Un significato ce l'ha, quindi quella c'è di informazione, ma c'è solo quella. Non avete il potere delle lettere. Ecco qual è il punto. Non avete il potere delle lettere. Ia non è qualche d'uno, è il potere dello yod della scintilla di qualcosa, la prima scintilla, e lo H, la H, la vita, anche gli antichi egizi avevano ha H, ok? La H è la lettera della vita, del soffio vitale, quindi avete, vi ricordate, no? Il, il principio di una creazione, il fuoco e l'acqua e la vita. La scintilla di vita, scintilla di vita, scintilla di vita, scintilla di vita, scintilla di vita, scintilla di vita. Mi capite com'è che bisogna vedere nella Kabbalah certe cose? Non in maniera religiosa, ma in maniera scientifica, informativa. Dopo abbiamo, dopo questo che abbiamo scritto, quindi già questi sono, è un nome divino già, no? Ya. Yeah. Eh, abbiamo il nome divino vero e proprio. Anche qui, ora non sto a ridirvelo, però è la stessa cosa. Yod, yod, yod, ok? Qui abbiamo yod, he, vav, he. E poi abbiamo anche tsebaot, z. Va, ok? È una V. Ok, sapete che la B si può dire B oppure anche V, ok? Ecco. Tutto questo lo scrivete lettera per lettera fino in fondo. Questo qui è un nome solo. Ora, non vorrei farvi dei... volevo lasciarlo puro, eh, il talismano, però questo qui è un nome solo, non sono due nomi, va bene? Quindi via, ve lo faccio. Questo è un nome divino. Yah. Però questo è un altro nome divino. Cosa voglio dirvi con questo? Che mentre, come avete fatto finora, svegliate ogni singola lettera, Yod, Yod, He, He, ok? Uh, vav, vav, he, he, tzadì, tzadì, bet, bet, alef, alef, poi chi abbiamo? Vav, vav, tav, tav, poi cercatevi su internet la pronuncia se, se veramente volete uh, iniziare a, a saper far bene queste cose, ma lo pronuncerete poi per attivarlo tutto insieme e questo... Siccome rappresenta il principio impronunciabile dell'esistenza, voi dovete capire che il principio dell'esistenza non può avere un nome esistente, perché altrimenti sarebbe di nuovo um, creazione. Invece il principio della creazione non può avere un nome creato. Ecco perché si dice che questo il, in greco è il tetragrammaton, no? Ecco perché si dice che questo non si pronuncia. Non è che è tanto il discorso vocalico o non vocalico. È tutto quello che esotericamente ci sta dietro. Non si pronuncia semplicemente perché veramente Dio non lo puoi pronunciare perché ogni nome che tu gli dai è parte della creazione. Quindi tutto questo nome divino, che è un nome che allontana il male, è un nome molto uh, forte degli eserciti di de, de, de, de, de, de, de allontanamento, proprio di purificazione e allontanamento del male, in questo caso, si pronuncerà Adonai. È sufficiente. Adonai di solito si pronuncia questo, ok? Adonai Tsevaot. Ve lo ripeto. Adonai Tsevaot quando dovete attivarlo, fate così e vedrete che si attiva benissimo, Adonai vaot. Adonai vaot. vi consiglio di starci un po', tipo anche dieci volte a pronunciare questa cosa qua, va bene? Adesso arriva, avete consacrato a Dio la vostra opera, lo vedete? Non è che qui c'è qualcuno, uno degli dei, eccetera, eccetera, no, no, voi avete consacrato all'esistenza con i poteri, potere Yod, potere Ide, eccetera, la vostra opera. Adesso si scrive. E questo scrivetelo in italiano, io ce l'avevo anche, ovviamente, però non importa, perché adesso ci siamo, ok? Con questi, in italiano, ok? Con questi nomi che sono scritti. Okay. bandisci questo ecco perché adonai tse vaot perché questo bandisci e qui ci andrebbe scritto il nome della malattia n malattia io ve lo riporto così come era negli antichi grimori era esattamente così il talismano è così Ovviamente potete poi modificarlo come vi pare. Uh, ok, bandisci. Nome della malattia dal corpo di... Qui ci mettete nome e cognome. Figlio di... Questo è tipico dei talismani cabalistici, eh, ma anche quelli arabi. Figlio di nome della madre, solo il nome, ok? Così, è eh, proprio, non vi preoccupate, in italiano. E dai corpi dei suoi figli e figlie, punto, allora, ora qui, penso che, va bene, comunque ci siamo capiti, no? Allora, ascoltatemi, questo qui non importa che fate lettera per lettera, questo ora lo dite così. Tre volte, con questi nomi che sono scritti. Bandisci dal corpo di figlio di e dai corpi dei suoi figli e figlie. Allora, qui mettete tre sigilli e questo lo scrivete nelle lettere giuste. Amin. Amin. Sela. Questi sono sigillo di quello che avete scritto. Amin. Non si, in questo caso si pronuncia Amin. Altre volte si pronuncia Amen, altre volte Omein. Amin, Amin, Sela. Allora ascoltate, osservate la saggezza anche di questo talismano che semplicemente, ricordatevi l'incenso deve sempre essere attivo, eh? la saggezza di questo talismano che come vedete va a proteggere anche i figli della persona. Perché questo? Perché alcune malattie si credeva fossero causate da spiriti negativi che entrano dentro la persona e quindi se te con questa acqua magica vai a togliere gli spiriti da lui, i primi a livello di sangue più vicini a lui, i figli, sto parlando dei figli di discendenza, sto parlando, sono proprio quelli in cui si Uh, scaricherebbe, diciamo così, uh, questa malattia. Mm? Onde evitare quindi anche queste tipologie, non è che tutte le malattie eh, sono così, però ce ne sono alcune tipologie che si possono scaricare, diciamo così. Visto che sei protetto te, capito? Si scarica su quello che è più debole, sul figlio più debole. Quindi in questo caso si bandisce, quindi ci si assicura, conoscendo questa legge magica, ci si assicura che sia bandito anche dai figli. Mm? Alla fine il talismano ha anche un'invocazione angelica. Quindi scriverete il nome dell'angelo, da qualsiasi parte va bene, però io lo scrivo qua, per esempio, vedete? Resh, anche qui si riparte. Eh? Resh, resh, resh. Fe, fe, fe. Alef Alef, Alef, Lamed, Lamed, Lamed. Mm? Rafael, Rafael, Rafael. E scrivete, Rafael lo farà succedere. Punto. A questo punto mettete nel grimorio c'erano cinque sigilli e li, fa li fate da destra a sinistra. Una croce. Questo però è riferito sempre all'angelo. Quando avete fatto la croce ci fate dei pallini ai suoi bracci. Ok? Poi, questo è una, un alfabeto angelico, quindi è sempre la stessa cosa, però scritto con un altro alfabeto, diciamo così. E quindi qui non pronunciate niente, va bene? E alla fine fate una stella di equilibrio, quindi a sei punte, e sempre 6, ok? Ok, alla fine scriverete semplicemente finito e compiuto. Questo è il talismano completo e grazie al vostro potere della parola sarà anche attivato. Quindi alla fine, cosa fate? Quando l'avete finito così, voi ripartirete da capo e lo pronuncerete tutto quanto vedendolo che si illumina vedendolo che prende vita, quindi Beshem, ora io non vorrei ripronunciare tante volte questo, però una volta ve lo faccio, ve lo dico, Beshem, Yah Yah Yah, Yah Yah Yah, Adonai Tsevaot, Yoshev Hakkerubim. Con questi nomi che sono scritti, bandisci questo nome della malattia dal corpo di, figlio di, e dai corpi dei suoi figli e figlie. Amin, Amin, Selah. Refael, tre volte, Refael, Refael, lo farà succedere, finito e compiuto. E ripetete quindi per almeno tre volte, ma vi ripeto, qui non è che c'è un numero di volte, voi dovete semplicemente farlo accendere l'intera, l'intero incanto, l'intera formula. Ora magari i più acuti tra voi si chiederanno perché non ho scritto qua anche Yosheb Hakkerubim, perché non ho voluto scrivere il talismano completo. Siccome questa comunque è una dimostrazione, io vi faccio vedere come si fa, però non vorrei scrivere il talismano in maniera completa qui, perché non lo sto facendo veramente. Ecco qual è il motivo. Adesso siamo pronti per aggiungere, quando, quando avete capito che l'avete attivato, aggiungiamo l'acqua. Questa acqua la metterete semplicemente in una qualche bottiglia E questa acqua qua è pronta per essere data alla persona che ha veramente bisogno del vostro aiuto. Mi auguro di esservi stato utile con la trasmissione di queste conoscenze vi ho fatto vedere anche come si fa e ehm, vi ricordo che non si scherza con queste cose, cioè va fatto con la sacralità di cui vi ho parlato, perché comunque si entra in contatto con le forze divine, ok? E anche vi ricordo che comunque la metodologia può essere applicata anche se avete un vostro particolare credo o fede o cultura, eh, più o meno alla stessa maniera, svegliando le lettere e i nomi così come vi ho insegnato. Abbiate un buon proseguimento di giornata e ci vediamo nel prossimo video.